itu contoh jarmeoli, bueno, carote. You guys kembali lagi bersama dengan Bro Chan di channel kegembiraan kalian semua yaitu Jelajah Italia. Maaf baru kali ini Bro Chan bisa membuat vlog baru dikarenakan Bro Chan agak mengalami sedikit uh, tidak enak badan ya. Jadi Brochan fokus dengan berpuasa dan kali ini Brochan sudah lumayan agak sehat dan tentunya terima kasih atas doa semua di rumah, Brochan kembali bisa membuat konten baru kali ini. Dan tentunya kalian apa kabar semuanya? netizen, -netizen yang bahagia di rumah, semoga kalian wal afiat. Semoga dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Oke. Okay, langsung aja. Bro Chan kali ini mau masak sesuatu yang simpel-simpel tapi enak. Nah, jangan ke mana-mana. Tetap stay tune. Oke okay guys, kali ini Bro Chan akan memasak oseng-oseng tauge, wortel, dan tahu. Jadi gimana tipsnya? Langsung aja kita lihat bareng-bareng. Yup. dulu tahunnya. Oke, istilah. Pertama, bawang bombaynya ...nya. keluar masukkan cabai hijau masukan tahu yang sudah tadi kita goreng dan kita pisahkan. Kalau dua ayam, garam. Kita masukkan bortalnya dulu ya guys. Oke. Masukkan sedikit air ya. Oke. Okay. Oke okay guys, airnya sudah mendidih ya. Terakhir kita masukkan tauge. Okay. Alright. Kita masak kupiña sebentar aja supaya jangan selalu apa ya mateng gitu ya jadi biar agak sedikit e, orang itu nyebutnya krokan teh kriuk gitu ya in indonesia li chiamano oseng oseng toge oseng toge oseng oseng toge oseng toge sarebbe, sarebbe germoglio di soia mm. toge buoni? Mm. sembra pensata mm. in di primavera mm. eh sì, pensavo. con i germogli mostraci dov'è il germoglio di soia sì, qua Ah, ok. Gelmogli. Mm. Ah, un'altra domanda: sai che ci sono tanti in Etigen che scrivono, ma come mai qui mangiano con le forchette? Ah. Invece lì in Indonesia mangiano col eh, cucchiaio. Qualcuno vuoi spiegarci? Eh, fa parte della nostra cultura? cultura. mangiare con la forchetta. Il cucchiaio si usa per le minestre, per le zuppe. Per le cose liquide, uh -huh. le cose solide, noi usiamo la forchetta per prendere meglio il cibo, questo. Okay. spero che loro capiscono. <ride> Ciao Aurora, cos'hai? Sei stanca? Sì. Cosa hai fatto? Cos ho stanca? studiato. Hai studiato? Ho studiato, mi ho lavato i capelli, ho fatto Vabbè. tante cose. Il profumo. Sì. Sì. Sofia? Mm. Stavo gustando. Buono devo dire, un po' piccante come sempre. Ah no, no, no. eh, sì, no, mm. si Sto bene, sto bene, sono un po' stanca dal troppo studio, ma va bene dai. Cosa vuoi sapere se mi piace. L'hai già finito? Eh sì. <ride> è buono, mi è piaciuto tanto. Mm. E questo adesso cosa stai mangiando? Ray insalata, pomodori e tizioli. Perché qui da noi adesso inizia a fare caldo quindi... Il cetriolo è una verdura fresca um, piena d'acqua mm. Ah, Sempre ok di seta. Perfetto mm. eh, eh, In indonesia li chiamano lalapan Lalapan Lalapan, sì, vuol dire, sai, quello mangiano verdura, quella fresca, cruda mm. Si chiama la lapan. Di solito eh, fanno mista insieme con la salsa piccante mm. Di là li fanno così Ma li Mangiano la lapan e con la salsa piccante Arcon. Allora, quando verrò in Indonesia, mangerò la lapal però senza salsa piccante. <ride> ok, continui a mangiare. Mm -hmm. Buon appetito. Grazie. Vado da mamma Alessia. Allora, che ne mm -hmm. dici? Buono, buono. Mi piacciono i germogli di soia. La soia fatta così è buona, con il riso bianco. Un piatto leggero. Sì. sì. Per la sera va bene, per stare leggeri e con la verdura che noi accompagniamo appunto perché è la stagione dell'insalata, di citrioli di pomodori perché comincia a far caldo e quindi questo ci aiuta ad avere anche le vitamine e sali minerali e tutto perfetto, ecco, una cena leggera grazie, una. prego ciao Aurora. ciao, puoi salutare tutti i neteggi in Etigine Indonesia, ciao a tutti tutto il mondo, tutto il mondo ottimo, vuoi spiegarci cosa stai mangiando? il tofu con, con i le verdure e i, cosa sono i? Germogli. germogli di soia visto che hai finito mostra il piatto madonna a me è piaciuto tanto anche perché mi piace tanto il tofu mm, mm. bene bene è una buona cosa quindi sì. preferisci tofu o tempe tofu, tofu. Mm. invece sofia Nessuno dei due <ride> <ride> non mi piacciono purtroppo ah ok non ti piace eh, soia no ha un gusto strano che non non incontro il mio gusto purtroppo. Bene, bene. Il piatto semplice, un mm -mm. germoglio di soia. Però è buono, veramente. Amico. Perfetto. Semplice ma gustoso. Ok, grazie mm -hmm. mille. Alright guys, ti scrivere information ya. Uh ti dada tecla di localini, karna, amore, like, ti da e ma dan, no, nah, che tu provi a non essere salsai, smug, cantillan, amore, tecla, yan, sake, ya. E ya. a mamma alessia allora adesso vogliamo capire diciamo il parere ok allora buonissimi i, i germogli di soia molto molto buoni leggeri Le, i pezzetti di, di tofu anche io, io lo, lo amo a me piace molto il tofu meglio della carne devo dire la verità che noi mangiamo anche quella e, e mi piace mangiare leggero per cui sì ovvio ci sono dei, delle pietanze più saporite più go, gustose più buone però a me questo è un piatto serale che piace ottimo Sì, non è eccessivamente buonissimo però incontra il mio gusto quindi il mio voto è un 75 e mezzo, e mezzo. Sì, sì. Sì, sì, sì. quindi eh, ti sei già un po abituata Ah, il sì. discorso col cibo indonesiano. Ma eh? io lo mangerei tutti i giorni, wow. è che lo so tanto cucinare, però io preferisco il cibo indonesiano. Non dico a quello italiano, però tanti piatti italiani io preferisco l'indonesiano. Oh. Sì, farei un misto, metà italiano e metà indonesiano. Ottimo, sì, sì, sì, grazie. Vuoi, vuoi dire qualcosa ai netizen a casa? Vuoi dire qualcosa a loro? Sì, che seguiteci, continuate a seguirci nei nostri nei video che facciamo, noi, a noi piace che, che ci guardate, che, ci, che apprezzate anche quello che noi nella semplicità della famiglia, così condividiamo. Ciao. Grazie Ciao. mamma Ciao, Alessia! Ciao. Ciao. Ciao! Adesso vado da Aurora, visto che sei qua. Aurora, vuoi dire qualcosa? Allora, a me è piaciuto tanto, anche perché a me piace tanto il tofu, uh -huh. nulla è un piatto leggero che mangerei spesso, Rispetto, a, rispetto ad altri piatti e nulla, molto buono il mio voto è 8, 8 e mezzo grazie mille vuoi dire qualcosa ai ragazzi a casa? seguiteci, seguitemi su Instagram e commentate, iscrivetevi al canale perfetto, grazie Aurora ciao vado da Sofia vado un pochino più vicino a Sofia va eh, vai Sofia eh. Beh che dire, buon piattino, io non sono amante del tofu quindi ecco questo non mi piace tanto però la verdura cucinata così, i germoli di soia, buoni, mi sono piaciuti è un piatto leggero quindi ideale per la sera e, e niente insomma il mio voto potrebbe essere un... Sette e mezzo, sì, sette e mezzo, otto. Ottimo, vuoi salutare tutti gli amici? Ciao a tutti, grazie e continuate a seguirci nel, nel nostro canale, insomma, mettete like, condividete tutti i video, così insomma ci aiutate. Grazie Sofia! Ciao! Ciao! Siamo a Dada!